la risoluzione 64.08 eh, perché il tema della presenza delle forze dell'ordine sui treni ha a che fare anche con inevitabilmente con questioni legate alla sicurezza non solo sui treni ma anche nelle stazioni ed è la situazione della stazione centrale di Bologna a preoccuparci preoccuparci, eh, che è uno eh, ovviamente dei principali snodi ferroviari del nostro paese ed è luogo eh, di transito, di pendolari e eh, passeggeri, eh, oltre che naturalmente luogo di lavoro anche del personale della Polizia eh, Ferroviaria. Come Movimento 5 Stelle noi abbiamo chiesto un incontro eh, appunto con il personale della Polfer, anche attraverso le loro rappresentanze sindacali, eh, ci siamo recati proprio sul luogo di lavoro e ci siamo resi conto delle criticità e delle condizioni inidonee in cui queste persone devono lavorare. Le criticità che ci sono state sottoposte riguardano per esempio questioni di igiene, diversi sono stati gli episodi che sono anche balzati agli onori della cronaca per quanto riguarda episodi appunto di zecche nella cella dei fermati o nella cosiddetta camera di sicurezza, spazi che sono inadeguati, c'è una piccola stanza unica eh, per i fermati, quindi i minori eh, fermati dalla, dalla polfer devono eh, necessariamente, obbligatoriamente convivere con potenziali delinquenti tanto che eh, questi ultimi ogni volta vengono parcheggiati negli uffici eh, vicini dove lavora proprio la polfer che dovrebbe, eh, dovrebbe fare altro eh, piuttosto che accudire i minori si parla anche di servizi igienici e docce che puntualmente sono inutilizzabili problemi di comunicazione con l'alta velocità e poi ci sono i classici problemi che riguardano i romi e gli abusivi, e le misure di deterrenza che sono inefficaci, fino alla, crona, alla cronica carenza di personale che eh, annulla quell'effetto, come dicevamo, di deterrenza rispetto alla presenza di abusivi e eh, criminali. Con questa risoluzione noi chiediamo alla Giunta di attivarsi in qualche modo e a richiedere alle ferrovie dello Stato una soluzione per quanto riguarda i problemi di natura logistica chiediamo di affrontare tematiche, come dicevo prima, che sono state sollevate anche da alcune organizzazioni sindacali di polizia come per esempio l'installazione dei varchi di accesso ai binari o la presenza di scanner per i bagagli o gli orari di apertura della sala d'attesa a sostenere anche le giuste richieste del personale, delle forze dell'ordine, del reale rafforzamento degli organici perché sappiamo che Bologna nel potenziamento delle forze dell'ordine ha ricevuto se non sbaglio 20 unità in più, quindi eh, una misura oggettivamente ridicola rispetto alle reali necessità eh, che eh, la nostra stazione ha. Grazie. Sì, grazie Presidente. Ma semplicemente per puntualizzare che la risoluzione depositata dal Movimento 5 Stelle non è né di ieri né di oggi, ma è della scorsa seduta. Lo dico al Consigliere Caliandro che ha affermato che la nostra. quasi come se noi l'avessimo depositata all'ultimo minuto. In realtà c'è stato un interesse da parte del Movimento 5 Stelle. Eh, ci siamo, come dicevo ieri, anche recati proprio dalla polvere in stazione per parlare con chi vive i problemi eh, della stazione centrale di Bologna vedere arrivare oggi un atto fotocopia di quello depositato dal Movimento 5 Stelle rammarica e rattrista un po' perché eh, come al solito quando le cose le proponiamo noi il Partito Democratico arriva a metterci il cappello sopra a noi interessa che i problemi vengano risolti e mi sembra eh, che ehm, diciamo gli impegni che vengono chiesti alla Giunta se, eh, siano abbastanza aleatori e, eh, e poco concreti e ci dispiace di questo perché ci poteva essere un'interlocuzione nel merito proprio per risolvere le criticità sollevate anche dai sindacati, noi eravamo disponibili come al solito il Partito Democratico si arrocca nelle proprie posizioni per offuscare il lavoro del Movimento 5 Stelle